Sono stati quattro giorni molto intensi ma ricchi di soddisfazione. Presso lo stand FBK abbiamo ospitato molti gruppi di ricerca qui della Fondazione che hanno discusso con i cittadini quello che succede dietro le quinte, quello che facciamo in collina e che porta poi alla realizzazione delle soluzioni, delle app che i cittadini usano quotidianamente. Abbiamo anche organizzato due iniziative che hanno avuto molto successo. La prima, CLIMB, che ha coinvolto i cittadini partecipanti al Festival, alla Smart City Week, in un itinerario virtuale da Trento a Uxi, una città, una Smart City cinese, sono più di 10.000 chilometri e noi abbiamo eh, sommato tutti i chilometri sostenibili che hanno fatto eh, i cittadini nel contesto della Smart City Week. Beh, ce l'abbiamo fatta, eh, i cittadini ci hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo eh, a raggiungere e eh, a passare questo testimone di mobilità sostenibile a questa Smart City nostra amica. L'altra iniziativa molto interessante è quella della Tag Cloud, eh, abbiamo registrato gli interventi degli esperti ma anche, abbiamo chiesto anche ai cittadini eh, cosa pensano della Smart City Week e attraverso questi dialoghi che abbiamo avuto abbiamo estratto una serie di concetti che ci permetteranno ora di capire se eh, esperti, amministratori e cittadini vedono la Smart City eh, nello stesso modo o se ancora considerano questo oggetto da punti di vista diversi.